Nel suo sacro nome, noi combatteremo! Sia benedetta la luce! Spezzate le catene e scoprite chi eravate destinati ad essere! Gioca all'Open Band su Xbox!